di Planet Spin e benvenuti a questo nuovo video. Eh, oggi faremo un nuovo approfondimento nella tecnica dell'edging e in particolare mh, ci addentreremo eh, alla scoperta delle dimensioni degli edgy, capiremo insieme, facendoci aiutare da una serie di, di slide di, di immagini, eh, quante tipologie di edgy esistono ordinate secondo le, le misure, le dimensioni e faremo uno specchietto di riepilogo mettendo insieme a confronto le varie lunghezze il peso e i vari modelli anche questo video è un approfondimento al testo che ho realizzato qualche tempo fa dedicato all'edging che si chiama edging mania e di cui trovate il link in descrizione eventualmente potete leggere l'anteprima e potete acquistarlo direttamente sullo shop amazon mentre per tutte le altre guide dedicate allo spinning le trovate sulla pagina eh, guide nella sezione guide del sito www.planetspin.it. Conoscere le dimensioni degli edgy è molto importante perché ci aiuta a scegliere eh, nella nostra uscita nella nostra battuta eh, qual è la dimensione da, da utilizzare da, da poter eh, sfruttare durante la nostra sessione di pesca. Eh, alcune indicazioni più tecniche riguardo l'utilizzo le potremo andare a scoprire di seguito sulla parte diciamo più tecnica, eh, mentre ora ci concentreremo maggiormente a eh, conoscere il panorama eh, delle esche artificiali e andare a dettagliare le, le varie misure e le varie dimensioni. Allora, partiamo subito con la prima slide. E qui troviamo il rapporto di conversione fra uh, il pollice e il centimetro. Non tutti sanno che le, gli edgi sono ordinati secondo le dimensioni espresse in pollici. E, quindi le misure più conosciute che utilizziamo nelle nostre uscite, che sono la, la 2,5, la 3 e la 3,5, equivale alla uh, dimensione espressa in pollici. Per misurare correttamente un edge, dobbiamo escludere l'occhiello dove viene agganciato il moschettone, l'occhiello di testa e il cestello per cui la lunghezza totale del nostro eji è eh, indicata da questo intervallo quindi fra, eh, fra l'occhiello e la, il cestello. Questa qua sarà la nostra misura eh, di, di riferimento eh, tuttavia non è detto che eh, questi che, che, che questa misura equivale alla effettivamente alla lunghezza nel senso che mh, possiamo trovare dei delle totanare a seconda anche delle diverse ditte di produzione che eh, anche se sono di misura due e mezzo 3 non corrisponde esattamente alla conversione in centimetri allora in questa seconda slide invece troviamo tutto il range delle totanare attualmente in, in produzione e che considereremo in, in questo video. Si parte dalla misura 0,8 in alto a sinistra, la più piccolina, per arrivare alla 5.0 in basso a destra. Eh, in merito all'utilizzo e alla scelta delle varie dimensioni dell'esca da, da, da, da utilizzare nelle nostre battute di pesca, eh, faremo un approfondimento in seguito quando parleremo della parte tecnica. In questa slide possiamo ben vedere le proporzioni eh, per quanto riguarda la grandezza. Si parte dalla misura 0,8 alla 5,0. Allora, in questa slide invece eh, andiamo a definire le varie dimensioni degli edge ordinate eh, secondo un ordine crescente. Eh, la misura più piccola è la 0,8 insieme alle, alla 1,2 andiamo a racchiudere un po' quelle esche che non sono tipicamente usate per il lancio ma vengono utilizzate per la pesca della barca con piombature ausiliari la 0,8 corrisponde a 3,6 cm di lunghezza circa e la 1,2 a 3,8 a secondo delle ditte produttrici questo dato riguardo la misura espressa in pollici e l'equivalente in centimetri può variare. In questa slide invece troviamo le misure eh, più piccole degli edgy utilizzati per la pesca classica al lancio e sono le 1.5 e le 1.8. Sono due tipologie di edgy molto particolari eh, dedicate ad un utilizzo ultra con attrezzatura specifica. All'occorrenza invece possiamo utilizzarle per la pesca alla seppia dalla barca con eh, un piombo, con una montatura ausiliaria con un piombo. Eh, la 1.5 equivale a 4,5 cm ed ha un peso di circa 3,5 grammi. La misura 1.8 è leggermente superiore alla precedente, a 5,5 cm, ma cambia leggermente anche la silhouette del, del corpo da un peso di circa 6 grammi salendo come dimensioni invece troviamo la 2.0 e la 2.2 anche che, anche che queste esche sono eh, determinate eh, da una lunghezza molto ridotta si tratta di 6 e 6,5 cm, hanno un peso simile circa 6,5 grammi e sono destinate a, ad un utilizzo specifico in spot dall'altra versione di pesca oppure in presenza di, di pesce molto, molto apatico che magari segue e non attacca le altre esche e quindi per utilizzarle correttamente necess necessitiamo per forza di un'attrezzatura specifica capace di gestire queste esche così piccole. In questa slide invece troviamo i modelli di edgy più comuni e conosciuti nel, nel, nell'edging classico. Le misure 2.5 e la 3.0, eh, la prima ha una lunghezza di 10 cm per circa 10 grammi di peso, mentre la seconda, la 3.0, ha una lunghezza di 11,5 cm per 15 grammi, mentre le lunghezze eh, sono più o meno equivalenti tra le varie ditte di produzione, quello che può variare di tanto è il peso, infatti questi sono dei valori indicativi a secondo anche della ditta di produzione del modello specifico di ESCA, eh, il peso può variare eh, anche di tanto. In questa slide invece troviamo Uh, due edgi, la misura 3.2 e il, la 3.5. La 3.2 è, è, è una Totonara molto innovativa, è Ginno Mogu, è il suo nome, ha una lunghezza di 12 cm per 16 grammi di peso ed è studiata per avere sul dorso uh, un'esca uh, naturale, un'esca vera. La misura invece 3.5 è una delle misure più classiche che noi utilizziamo per, per la pesca edging e può avere una lunghezza che varia tra i 10,5 cm e i 12,5 cm per un peso di 19 grammi. Anche in questo caso le dimensioni possono variare a seconda della ditta di produzione e eh, dalle specifiche tecniche del, dell'esca. In questa ultima slide invece troviamo le misure più grandi, eh, la 4.0, la 4.5 e la 5.0. Sono delle dotanare dalle dimensioni molto importanti che eh, vengono utilizzate in specifiche condizioni di pesca. La 4.0 ha una lunghezza di 12 cm per circa 24 grammi di peso, la 4.5 che è la Monster Hunter. Ha una lunghezza di 13,5 cm per 37 grammi di peso. La più grande, invece, che consideriamo nella nostra tabella è la 5.0. Anche questa è la mostra di un'importante un azienda di produzione. Ed ha una dimensione di 15 cm per 48 grammi di peso. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questo video se vi è piaciuto lasciate un like se vi va iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati sulle nostre prossime introduzioni e per il momento è tutto come sempre un saluto a tutti gli amici di planet spin